Quindi sono messo Claudio Bergamo, insegno a Villagiata, tecniche e trattamenti del Twin Tuina. Ho iniziato a studiare medicina cinese proprio qui, essendomi appassionato al discorso della medicina cinese, alla visione olistica che ha la medicina tradizionale cinese, quindi nel 1996 ho iniziato a studiare con Villaggiata. Il mio rapporto con questo Istituto, con questa scuola non si è mai interrotto, corsi, aggiornamenti, sempre approfondimenti di tutte le cose interessantissime e di alto valore che venivano proposte in questa scuola finché nel 2014 è stato proposto di insegnare qui in là in questo istituto. E quindi consiglio vivamente insomma, a, chi, a chi si interessa e chi ha un approccio olistico alla, alla al tema della salute di, di approfondire il discorso della medicina tradizionale cinese perché è appunto uno strumento in più che abbiamo per predisporre il corpo ad essere recettivo e ad agire eh, a mantenere la salute o a riequilibrare l'omeostasi quindi eh, in e yang ad avere più possibilità di reagire rinforzando il sistema immunitario con mezzi naturali senza essere invasivo come a volte anche se spesso bisogna prenderle le medicine però spesso hanno molti effetti collaterali. e Rinforzare il corpo e renderlo equilibrato, come nel principio del, dell'armonia yin yang della medicina tradizionale del cinese significa predisporlo ad essere più recettivo ad ogni tipo di cura. Quindi per questo consiglio di studiare la medicina di azione cinese. Grazie.